Metz, Paire piega Goffin, oggi le semifinali. L'incontro tra Paire e Goffin illumina il veloce di Metz. 3 set, variazioni di talento, un equilibrio costante. La spunta il francese, al prolungamento del terzo, cancellando un match point. In semifinale, solo due teste di serie, Paire appunto e Misha Derev. Il tedesco avanza a fari spenti, ma è uno dei favoriti della corsa al titolo. Contro The Skipper, una performance attenta in ogni dettaglio, eccezion fatta per qualche sbabatura, pallina alla mano, nel secondo parziale. Cala la consistenza al servizio, ma il tee break è teutonico. Basilashvili supera in due set Luz Beko e Stomin, infine continua la favola di Gojozik. Liquida 62-64 Copil, è tra i migliori 4. Quarter Finals. 7, Fra, Benoit Pair e Feats, 2, Bel, David Goffin 76 357 76 75, Ger. Misha Dverev de Feaz, LL, Fra, Kenny Deske per 75-76-4 Geo, Nikolods Basilashvili de Feaz, UTSG, Denis Tomin 75-63. Q, Ger, Peter Gojozic de Feaz, Pro, Marius Kopil 62-64. Quest'oggi, dalle 14, spazio alle semifinali. M.D. affronta per la terza volta in carriera Gojovic, reduce da tre turni di qualificazione e dai successi con Simon e come detto copia. Due precedenti, entrambi favorevoli a Peter. Ultimo passaggio all'Australian Open, nel 2014. A seguire, Basilashvili prova a fermare l'onda francese. Il georgiano trova Benoit Paire. Anche qui sono due le partite in archivio. Nel 2015, sul veloce indoor di Montpellier, Paire in 3 di rimonta. L'anno seguente, a Shenzhen, medesimo spartito. Court Central Starts at 14 2.00. SF, 5, Misha Vere vs, Q. Peter Gogiozik. Sf. Nicolods Basilashvili vs. 7, Benoit Paire.